Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico. Insomma, all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente. Come la poesia e la musica. Servono all'uomo completo. Per ogni libro donato alle scuole nasce un piccolo lettore. Per ogni piccolo lettore nasce un uomo completo. Vai in libreria dal 19 al 27 ottobre. Dona un libro a una scuola.